Ciao, benvenuti in questo nuovo video dove andiamo ad affrontare la lezione numero 2 di, eh, del mio metodo Dispense Slap. che è un metodo pdf che fornisco gratuitamente sul mio sito se vai a cercarlo Dispense Slap, al fondo puoi scaricare gratuitamente eh, solo il pdf delle 10 lezioni mentre invece io lo consiglio per venire appunto guidato passo passo di scaricare anche l'audio che viene venduto con una donazione minima di 3 euro anche con Paypal basta andare qua sopra, fai lo voglio e avrai anche 100 basi, oltre 100 basi audio in mp3 a tutte le velocità con basso e senza basso questo è utile perché uno si mette lì e si esercita passo passo e ti sembra veramente di essere seguito allora andiamo sulla lezione 2, nella prima abbiamo impostato un pochettino il movimento del pollice e dello stoppaggio, qua all'inizio andiamo 1 a togliere la corda vuoto che è quella corda che suona più facilmente rispetto alle altre, è un po' più facile da suonare, eh, quindi andiamo a suonare su un sol e la quindi continuativamente ad ottavi 2, 3, 4. Passiamo al eh, Con la mano sinistra, la puoi prenderlo sia col mignolo, se ti è più comodo, eh, è un po' meno scolastica come cosa, perché altrimenti anche con l'anulare un dito, un tasto è scolasticamente più giusto, ma un goccettino più scomodo. L'importante è che le dita vadano sempre comunque a martelletto sul, sulle corde. Eh, una volta fatto questo, avrai. L'introduzione delle ghost note. Perché fin da subito? Perché le ghost note sono fondamentali nello slap per andare a mischiare il suono suonato con le varie ghost e altri trucchetti che si hanno appunto per fare eh, questi, questi groove eh, molto ritmici. Quindi nel secondo andiamo a introdurre una ghost, poi saranno due, poi saranno tre. Quindi io suono tre sol normali e il quarto vado a, a pensarlo in ghost. Mentre invece nel secondo vado a fare due due. eccetera. Allora, come la faccio la ghost? Se la nota suonata, la colpisco col pollice. Poi abbiamo già visto la volta scorsa che il pollice va, va su, si ricarica e poi posso comunque anche stoppare. Se mi serve con, con il palmo. Eh, per fare la ghost eh, devo con la mano destra pensare di colpire come se suonassi uguale, se non forte ancora perché le ghost comunque è un po più difficile farlo uscire e con la mano sinistra che vado a controllare in questo caso perché quando viene fatta la ghost con l'attivo vuol dire che eh, thumb quindi il pollice colpisce e la mano sinistra deve occuparsi di non far suonare la nota reale quindi dal sol che schiacciavo vado a alleggerire leggermente e se riesco a mettere almeno anche un altro dito che va ad appoggiarsi sul, sulla corda <coughs> bene eh, questa cosa qua perché un altro dito perché in alcuni casi potrebbe uscire l'armonico soprattutto intorno al tasto di 5 7 ma anche 4 eh, quindi quando vado a stoppare devo aggiungere almeno un altro dito e ripeto solo appoggiarlo perché se schiaccia troppo esce poi la nota reale eh, proviamo andare a suonare un pochettino anche col bass incipit quello che avevamo visto la volta scorsa <coughs> prendiamo quello a 100 bpm lui parte mi fa eh, una volta la prima riga io lo continuo le altre tre volte poi cambia riga una volta col basso poi il basso sparisce parte lui sempre sole là no? Terzo esercizio. Quarto con tre ghost. più difficile E termina qua chiaramente questo incipit eh, adesso era a 100 scusa puoi farlo a 80 puoi farlo a 120 oppure puoi fare le varie velocità intermedie senza riferimento del basso eh, oppure ascoltarti quella con con basso qua sp bene spero che possa esserti utile anche questa seconda lezione magari andiamo avanti quando tempo Ne, ne registrerò altre se ti fa piacere scrivimi qua sotto nei commenti se, se ti è chiaro, se hai dei problemi, se vuoi una mano per qualcosa. Io sono qua, grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao Carlo, a presto!